ceci al cioccolato super croccantissimi e bastano soltanto tre ingredienti cacao miele o sciroppo e zero zuccheri e ceci ovviamente non ve ne pentirete seguitemi per la ricetta sigla Prendiamo 200 grammi di ceci, li sciacquiamo sotto acqua corrente, li scoliamo bene e dopodiché li mettiamo in un canovaccio e li asciughiamo in questo modo, così da togliere eventuali pellicine. Dopodiché, dopo che sono stati asciugati bene bene, li mettiamo di nuovo in una ciotolina prendiamo il nostro sciroppo 0 al caramello oppure un occhiaio di miele amalgamiamo bene il tutto e poi andiamo ad aggiungere 10 grammi di cacao amaro io l'avevo già pesato prima lo aggiungiamo così e lo andiamo a mescolare in modo da rendere tutto abbastanza uniforme se volete potete aggiungere qualche goccia di dolcificante e poi lo andiamo a versare tutto in un stampo per torta io uso questo qui perché è antiaderente quindi non ha bisogno di carta forno lo mettiamo lo posizioniamo uniformemente e mettiamo tutto in forno a 200 ⁇ per 20 minuti Dopodiché saranno super croccanti. E adesso sono pronti per gustarli in compagnia dei vostri amici. Seguitemi per altre ricette. Un bacio!